Ecco cosa abbiamo raccolto oggi, tirando per la laguna un po' di pesci, abbiamo raccolto dell'acqua da far analizzare. Questo credo sia uno dei più grandi pesci che ho mai visto in laguna. Grongo. Come si chiama? Grongo. Grongo. Adesso li facciamo analizzare e poi vi sapremo dire.